da gerardo paterna sempre qui su re tv oggi intervista ad una persona che rappresenta un brand molto discreto mai sovraesposto e che eh, ineditamente ospitiamo in questa intervista singola stiamo parlando di andrea fortunato toscano eh, general manager dell'omonimo gruppo e gruppo toscano ciao andrea grazie per essere qui Buongiorno a tutti, grazie Gerardo per l'invito, è veramente un piacere essere qui. Bene, grazie, grazie a te. Allora, senti, eh, Toscano Case, il gruppo Toscano... Ehm... Ci dai qualche elemento di eh, differenziazione? Diciamo che la TV vuole portare, vuole fare sempre informazione, portare cultura sul settore far conoscere i protagonisti del, del settore per noi fondamentale. Quindi Gruppo Toscano, noi siamo abituati a vedere questo bel logo, una comunicazione, eh, lo spot di quest'anno molto bello e accattivante, però ci interessa sapere quali sono i punti di differenziazione rispetto ai competitor, alle altre reti. Guarda, il primo punto di differenziazione sicuramente che ci contraddistingue è la presenza sul territorio con una rete diretta, okay. noi abbiamo una rete di agenzie di proprietà che sono 28 e da cui naturalmente le utilizziamo eh, sia per, principalmente per fare business e eh, per formare persone, e quindi produrre nuovi, franchise, nuovi affiliati, certo. ma anche come laboratorio delle tendenze di mercato in modo da poter dare nuovi strumenti e nuovi servizi a tutti i nostri affiliati proprio eh, in base alla nostra esperienza di campo. Quindi esperienza diretta, eh, ascolto della nostra rete affiliata, fanno sì che naturalmente eh, aumentano le nostre eh, azioni rivolte a supportare gli agenti immobiliari. Altro fattore sicuramente fondamentale, oltre al fatto di formare eh, attraverso i nostri corsi formativi che sono all'interno del nostro franchising, quindi non come elementi accessori, ma qualcosa che fa parte proprio del franchising, eh, non costi aggiuntivi, eh, come cosa fondamentale, ma siamo arrivati anche principalmente a fare anche la pubblicità per vendere le case per i nostri affiliati. Ah, cosa significa? Sì. Significa che eh, noi eh, promuoviamo il nostro portale, promuoviamo il nostro brand sui principali can eh, canali eh, che sono poi i motori di ricerca, social network, portali aggregatori eh, dove, che poi vanno a riportare sempre sul nostro portale. Abbiamo scelto consapevolmente quindi di fare degli investimenti per far sì che il nostro affiliato, i nostri agenti abbiano eh, gli acquirenti. Per vendere le case, allo stesso modo anche chi magari deve vendere la casa e quindi eh, notizie sì. di persone che devono eh, vendere. Il fatto se stai dicendo che praticamente non utilizzate come rete diretta eh, i portali tradizionali tipo casait, immobiliare.it, per essere chiari: sì, noi per scelta, sì. eh, per scelta perché quindi un mondo diverso è possibile per la gente, assolutamente, sì. è sicuramente apparentemente sì. più costoso, no, costoso inizialmente cioè, ma porta anche il cliente a entrare in un'offerta certificata chiara ben organizzata e non mischiata con altre situazioni okay. E eh, l'affiliato con la garanzia di dover pensare solo a fare l'agente immobiliare e non anche a politiche di marketing. Quindi ci siamo voluti mettere alla prova nel voler fare innovazione anche nel settore del web marketing. Eh, oggi un franchising deve, o deve per forza, a, mio, a nostro parere, eh, sviluppare conoscenze su questi ambiti sì. e non poggiarsi su altri. È una scelta volta soprattutto a questo e ci porta ai nostri risultati, anche perché. Il cliente acquirente è un nomade nei fatti, se stai cercando casa la è cerchi. fedele, sì. diciamolo come va detto. Okay. La, assolutamente. <ride> e la cosa importante è stare nelle principali piazze certo. virtuali, vedi Google, Facebook, dove la gente va, certo. ed è quello che noi facciamo. Certo. Allora, parlando prima a Telecamere Spente, c'è un aspetto che mi ha incuriosito molto, che è quello legato alla formazione, dove mi raccontavi che eh, si va bene la vendita, la comunicazione, aspetti fondamentali, ma il vostro affiliato in realtà passa attraverso un percorso per eh, prepararsi alla gestione dell'azienda, è quasi una, una scuola di azienda, perché la partita si gioca sulla capacità di fare impresa dell'affiliato assolutamente infatti è un percorso graduale noi formandoli proprio dall'interno per la maggior parte inizi con uno stage formativo per poi passare a una fase in cui inizi a imparare il mestiere fino ad arrivare a gestire la pratica a tutto tondo come agente immobiliare lato acquirente, lato venditore per poi passare a questa fase transitoria di un anno eh, dove fai l'imprenditore all'interno dell'agenzia parallelamente vieni formato come imprenditore per far sì che tu sappia gestire e utilizzare il brand toscano e tutte le sue ehm, opportunità eh, attraverso una gestione imprenditoriale quindi gestione che, delle risorse umane gestione delle era. risorse umane perché se non si diventa dei veri e propri coach sì. dei propri agenti difficilmente potrai sfruttare il territorio al 100% okay. quindi è una parte essenziale aver, voler eh, far parte di un, del gruppo al 100% e voler essere imprenditore e per far questo c'è cioè, parte teorica, parte pratica. Tieni presente, arriviamo anche a fare pure eh, formazione a livello di bilanci, in modo che si abbia una cultura su cosa significa costi e eh, ricavi, quindi anche quelle tematiche che talvolta noi agiamo. Lo spinoso. C'è sì, eh, il cioè commercialista. Sì, esatto, esatto. <ride> però è giusto capirne perché eh, è molto importante. Quindi, okay. su questo, è una cosa eh, su cui stiamo ponendo attenzione in modo molto forte per creare degli imprenditori che utilizzino il marchio toscano per svilupparlo sul territorio. Un ultimo aspetto, dal 2017, siamo alla fine del primo trimestre, eh, come vuole posizionarsi nel 2017 Toscano? Che ambizioni di apertura o sviluppo magari eh, può avere? Ah, anzi. Ma noi guarda, Quello che stiamo facendo è coinvolgere tutta la nostra rete vendita nel ehm, creare una nuova fase di sviluppo, quindi creare quel terreno fertile nella testa di ogni dei vari uomini che già hanno apportato valore all'interno dell'azienda. E quindi, questo cosa significa? Prima mh, accennavo velocemente al discorso dell'apertura agevolata, è una formula su cui crediamo molto, che dà la possibilità di diventare imprenditore sia a chi lo è, sia a chi già lo è, sia a chi ancora non lo è, con una fase temporanea dove ancora non hai aperto l'agenzia e quindi puoi gradualmente arrivare ad aprirla. Quella, in questo momento, oggi. La per, lo sviluppo attraverso la nostra apertura agevolata è sicuramente un elemento eh, su cui puntiamo molto per il 2017 allo stesso modo rinforzare e far utilizzare alla rete diretta ancora di più questa fase di mercato espansiva perché nel, utilizzando questa fase espansiva e quindi producendo nuove risorse umane potremo eh, far affermare nuove persone e coprire e la quota di mercato ancora meglio questo è molto è concreto e fatto sulle persone che stanno in azienda questo 2017 sarà bocca al lupo allora Crepite. benissimo allora, tempo esaurito anche per questa intervista uh, ringraziamo quindi Andrea Fortunato Toscano General Manager del gruppo Toscano grazie Andrea. grazie Gerardo è stato un piacere, piacere tutto nostro Beh. Allora, ci vediamo alla prossima intervista un saluto quindi da Gerardo e Andrea, a presto.